Buonasera, benvenuti a tutti gli amici che ci stanno seguendo o che comunque ci seguiranno durante questa diretta. E questa sera faccio una cosa un po' diversa, perché finora ho sempre parlato di Mediugori, ho parlato con persone legate a Mediugori, eh, consacrati, amici che vivono a Mediugori, ma non ho mai fatto, e questa è la diversità, è la prima volta che lo faccio, e agito Maria piacendo continuerò nel tempo eh, questa sera farò la prima diretta con due amici eh, con cui abbiamo vissuto insieme l'ultimo pellegrinaggio quello di Capodanno e insieme, vogliamo, insieme noi ma con voi e per voi vogliamo rivivere quei giorni quei giorni lì proprio in quella terra benedetta e respirare insieme noi e voi un po' di aria di Mediugori gli amici che sono in diretta questa sera sono Rossano, ciao Rossano e Loretta. Ciao Loretta. Ciao. ciao. Ciao. Ciao. E intanto a voi cari amici che ci seguite da casa mando un caro saluto, un grande grazie, un grande abbraccio e vi chiedo di attivare le notifiche e condividere questa diretta così anche altre persone potranno respirare insieme a noi l'aria di Mediugori. Entrando un po' proprio nel centro dell'argomento che è quello che più di tutti eh, a cui tengo anzi prima di entrare nel centro dell'argomento come ci insegna la Madonna Medigori, diciamo insieme un'Ave Ave Maria così iniziamo veramente sotto eh, il suo sguardo la diciamo noi tre e la dite anche voi cari amici da casa in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Senti. Amen Ave Maria, Ave Maria, Maria Piena, Piena, Piena, Piena. il Signore è con, sì, te. con te, tu sei benedetta fra le donne benedetto e benedetto il, il frutto del seno tuo seno Gesù, Gesù, Santa, Santa Maria, Madre, Madre di Dio, di Dio prega per, per noi peccatori, adesso, adesso è l'ora della, della nostra morte. morte. Bene, allora, i veggenti dicono che a Mediugori arriva solo chi è personalmente chiamato dalla Mamma Celeste, dalla Madonna. Quindi faccia a te, Rossano, la domanda. Wait, Come check. potresti descrivere la tua chiamata a Mediugori e cosa hai sentito nel tuo cuore quando hai sentito proprio questa chiamata? Ci puoi descrivere? Allora, io intanto ti ringrazio per l'invito e sono felice di ritrovare Loretta, che ci siamo conosciuti nel tuo viaggio e questa è una cosa bellissima e sono molto contento. Allora, per me è una cosa un po' particolare, nel senso che io il 13 luglio del 1981 qualche 25 giorni dopo la prima apparizione, ebbi un brutto incidente e mi trovavo in prognosi riservata eh, in un ospedale e eh, le persone che circondavano il mio letto avevano in qualche modo intercettato eh, sulla televisione e in, in Rai della presenza di questi sei ragazzi che eh, vedevano la Madonna in questo paese dell'est no? e io sentivo al bordo del mio letto, non potevo vedere nessuno perché ero imbardato sentivo al bordo del mio letto qualcuno che diceva ci vuole un miracolo per lui, no? che sarei stato io credo che il miracolo ci sia stato, però per me sono passati 42 anni prima che, e non ci credevo neanche io, fin quando non sono salito sopra il tuo automezzo che stessi andando in quella direzione Lì, quindi, io sono stato veramente contento e profondamente soddisfatto di poter raggiungere quel luogo che eh, dentro di me non si è mai spento da quel momento là. Quindi, per rispondere alla tua domanda, per me la chiamata l'arrivo a Medjugorje è stato una conquista, ma anche un, una, una liberazione infinita da quel, da quel momento di sofferenza fisica e anche di, di paura che avevo, che avevo vissuto, che abbiamo vissuto con tutta la famiglia per questo mio grave incidente. Quindi io ringrazio, Intanto di aver potuto vivere 42 anni prima di andare là e poi di esserci andato, di aver passato il capodanno, che è anche una cosa abbastanza unica e rara. Beh, io allora da accompagnatrice, diciamo, una grande responsabilità aver accompagnato un'anima che per 42 anni ha aspettato <ride> sì. questo incontro. Quindi è sempre una responsabilità per chi accompagna, ma a maggior ragione per eh, la sì. prima volta è stata attesa così a lungo. È anche vero, proprio perché la Madonna chiama Medjugorje, che eh, noi apriamo il cuore, ma i tempi del Signore non sono i nostri. Comunque l'incontro avviene quando è il momento giusto. Come tu hai detto, Mi fa piacere rivedere Loretta, e, e... <ride> sì. il tuo viaggio era già pensato con questi amici, anche perché poi andare sì. a Medjugorje insieme si crea un'amicizia diversa, particolare e profonda, che rimane nel tempo. Però voglio Saluto anche un tutti giusto. gli altri. Sì, Scusami certo. caro. No, saluto anche quelli che non ci sono, li salutiamo tutti, magari ci intercettano poi qualche rimbalzo della trasmissione. Bene, allora una volta che sei arrivato a Medigori dopo questa chiamata, questa attesa, questo miracolo che hai ricevuto, non, sì. non, non morendo diciamo per quell'incidente, esatto, esatto, esatto. questa opportunità non solo di vivere ma poi di incontrare con lei per cui che ci porta a colui per cui viviamo, cioè suo figlio Gesù. Ecco, Una volta che sei arrivata a Mediugori, eh, cosa hai trovato? Allora, intanto sono arrivato a Medjugorje e avevo fame, sia fisica che spirituale, ma questa è una battuta. No, avevo fame di eh, iniziare a incontrare i luoghi dove eh, tutto è accaduto, tutto è avvenuto. Ringrazio Pierpaolo, che stasera non c'è, perché per primo ci ha eh, fatto uscire e andare alle Croci Blu, quindi immediatamente la sera dopo il viaggio di, di 12 ore circa, qualcosetta del genere, ma non è neanche un viaggio che misuri le ore, perché poi quando c'è una compagnia così, alla fine eh, è un momento che spereresti che non finisca mai. Per cui poi arrivi, siamo andati a vedere al luogo delle apparizioni alle Croci Blu e io mi sono accorto di due cose la prima è che mi sembrava l'aria fosse meno pesante cioè respiravo meglio una cosa che mi è piaciuta da subito e, e la seconda e che perché qualche strano motivo eh, i pensieri che mi legavano dal luogo di partenza quindi casa, la casa, i problemi insomma, quello, eh, incominciavano a svanire cioè non, non avevo il bisogno di ritornare indietro con la memoria per ricordare che cosa avevo appena lasciato 10-11 ore prima insomma. Quindi Guarda, è stato... Vai, dai, finisci, scusami. No, Guarda. È, stato, è stato molto bello e poi una cosa che è eh, bellissima è che presi sono non solo per la stanchezza, ma i giorni che siamo stati lì. Io ho dormito benissimo, anche in merito della struttura senz'altro, però io ho dormito benissimo e vi garantisco, poi ci saranno tante persone che leggono, che ci vedono, che hanno fatto più di un... Più del pellegrinaggio, quindi conoscono anche le fatiche di un pellegrinaggio, che non ci siamo risparmiati per niente, abbiamo preso il freddo, l'umidità e, e anche della pioggia, quando c'è stata, nonostante tutto si è sempre come dire, riusciti a trovare quella, quella serenità del corpo e dell'anima che ti permetteva di riposare, riposare un, sonno, un sonno rigenerativo, per me è stato così. Guarda, Rossana, hai fatto l'esperienza comune veramente alla maggioranza delle persone. Sono arrivare contento. lì e respirare quell'aria re leggera e dimenticare anche, si può arrivare anche con dei macigni, con, dei, con delle situazioni che lasciamo a casa veramente difficili, che ci tormentano, e lì veramente in un attimo tutto diventa lontano, un lontano ricordo perché si è veramente immersi in una grazia di pace, di serenità che eh, fa vivere benissimo tutti quei giorni. Poi tu hai parlato di struttura, più, più che struttura noi abbiamo la grazia di andare al Magnifica, che è la casa mm. di spiritualità della Vegente Maria. Abbiamo pregato con lei il momento, abbiamo pregato mm. con lei, insomma, e anche quello, insomma, si entra, io dico sempre, l'anticamera del paradiso, si entra in questa bolla di pace veramente dove nessun altro posto lo dà. Ma l'ultima domanda Rossana, e poi vado da Loretta, volevo chiederti, ora che sei tornato a casa, cosa hai cambiato nella tua vita? Allora, eh, il, primo, il primo cambiamento che ho potuto percepire è stato nel incontrare le persone che notoriamente, con le quali abbiamo delle relazioni e eh, in qualche modo non riconoscerle per quello che mi dicevano, cioè è come se stessero parlando una lingua che non mi apparteneva, eppure fino a quattro giorni prima, cinque giorni prima, era lo stesso tipo di lingua che parlavo anch'io. Per cui c'è stato proprio. È come se nel mio modo di, di pensare, di agire, di ragionare ci sia stata una pulizia, un, una specie di reset no? che mi ha restituito. Mh, forse. La non, non è una capacità ma mi ha restituito il senso della criticità del bisogno della responsabilità ma anche di quello che vale la pena fare quello che è superfluo fare. Ma è la mia esperienza personale quindi io sono convinto che eh, meggiugori chi ha avuto la fortuna di andarci anche tante volte forse ha cambiato più volte queste sue esperienze, forse anche dipende dal momento che vivi eh, nel, nel tuo, nel, nella tua vita di tutti i giorni. Certamente che io suggerirei a chi sentirà questa trasmissione eh, di eh, cominciare a pensare a fare questo pellegrinaggio, cominciare a credere di doverlo fare perché un pellegrinaggio eh, in un luogo di questa portata, ma come anche tanti altri, eh, ti, porta, ti fa ritornare a casa sempre migliore e, e decisamente più in salute, non solo nel, nello spirito, ma anche nella quotidianità. Ecco. E poi ci si vede, ci, la, le persone se ne accorgono eh, che è cambiato qualcosa, magari poco, però qualcosa è cambiato e se ne accorgono. Taglio dei capelli, non scherzo. <ride> guarda tu hai detto che è cambiato qualcosa è stata la tua esperienza della prima volta però hai detto magari anche chi va più volte è una cosa che posso veramente assicurarti che ogni volta che la Madonna chiama Mediugori, una volta che si vive Medjugorje non si torna mai a casa come sei partiti c'è sempre un esatto. piccolo passettino che la mamma celeste fa fare in avanti nella nostra crescita spirituale. E comunque, come hai detto tu, si torna in salute non solo spirituale ma anche fisica, perché comunque poi lo spirituale si ripercuote anche nella nostra salute fisica. Certo. Quante volte è successo che si dà l'unzione degli infermi a delle persone che sono moribonde e poi si riprendono, proprio perché Dio non solo agisce nel nostro spirito, ma anche nel nostro fisico, nella nostra salute. Adesso invece voglio, voglio parlare un attimo con Loretta e voglio iniziare dicendo che in ogni luogo dove appare la Madonna ha una missione e un nome specifico. Ad esempio a Lourdes la Madonna si è presentata come Immacolata Concezione, a Mediuori, invece, come racconta la Vigente Maria che abbiamo conosciuto no, insieme, stando lì al Magnificat insieme a lei, su suggerimento dei sacerdoti della parrocchia, lei e gli altri leggenti hanno chiesto con quale nome la mamma celeste era venuta a Mediugori e lei ha risposto di essere venuta come regina della pace. Cara Loretta, tu a Mediugori hai sentito questa pace? Assolutamente sì. Per intanto ciao a tutti e, e grazie a te per avermi invitata. Eh, sì la pace di meggiugorje è una cosa meravigliosa finché la provi lì e, è quasi drammatica quando torni a casa e, e ti vedi intorno sì sicuramente tu sei tornata diversa almeno io mi sento ogni volta e sono andata due volte solo quando torno non sono la stessa di quando sono partita, però ritornare eh, viene in mente quella, quella frase dei famosi agnelli in mezzo ai lupi. Cioè, Medjugorje ti dà questo senso di, di condivisione della preghiera, di partecipazione. Ti senti veramente che stai pregando per tutti e che tutti pregano per te io la percezione che ho avuto è sempre stata questa sia quando sono salita mh, per la via crucis al al Crisvac, o quando siamo saliti mh, al, alla croce al monte delle apparizioni c'è cioè, questa comunione di preghiera tra tra fedeli di, di varie lingue, di rosari anche in tempi diversi, eppure non c'è un'idea un di confusione, di fastidio. Io ho sentito comunione. Sicuramente questo è, è basato sulla pace che uno prova, almeno per me è stata proprio una sensazione di pace infinita, meravigliosa. Bene l'ordine, perché poi Dio è ordine, mentre il demonio è il caos, il disordine. Quindi già solo da queste piccole cose si può Beh. veramente riconoscere, no? Dove c'è il bene e dove invece purtroppo non c'è. Certo, certo. E, cara, cara Loretta, ehm, sempre rimanendo collegate a questo discorso, no? La Mamma Celeste ehm, desidera che ci sia la pace prima nei nostri cuori, poi nelle nostre famiglie e infine nel mondo intero. Tu a Medjugorje hai trovato la pace di cui parla la Mamma Celeste, ce l'hai appena detto, ma eh, come dire, descrivici un po' veramente la differenza della pace solo umana, diciamo che provi magari si prova anche a casa un po' di pace no? ogni tanto, ma quella sì, pace di Medjugorje che cosa ti lascia nel cuore? No, la cosa. pace di, di Mediugori è anche a livello... Cioè anche se fossi andata da, da Atea quello che vedi è una come sia possibile che senza ordine pubblico vengano gestite migliaia di persone in, in, quella, in quella serenità cioè senza, senza voci che si alzano senza mh, ingorghi cioè sembra che tutto faccia parte di un disegno e che quindi tutto fili in un certo modo. E, e quindi un po' come succede nella vita caotica delle città, che tu esci e ti infili lì e poi è il fiume che ti trascina in un qualche modo, eh, vieni portato a seconda delle, delle necessità, però vieni trasportato da un filo di, di, di, comunque di confusione, magari di imprecazioni, di nervosismo… E qui è esattamente l'opposto, la percezione che ho avuto, io invece qui essere trasportati proprio dalla preghiera, dalla serenità, eh, da questi sorrisi, sorrisi proprio mh, sorrisi di persone in pace. Cioè, io quando sono salita al Krisvatch, ho visto eh, con sorpresa delle persone che salivano, che si vedeva che erano provati da, da grandi sofferenze, tribolazioni o per l'età o per delle disabilità, eppure mh, erano tutti, eh, li accomunava a tutti questo, questo sorriso nonostante la fatica, il, il freddo, il terreno scivoloso, mh, la moltitudine di gente. E, e si era tutti con questo con questo viso come eh, non lo so eh, che non fa proprio parte di questo mondo diciamo non, io non sono abituata eppure non abito a New York abito in un paesino in cui diciamo ancora si respira aria di tranquillità però là è proprio un'altra cosa quindi Loretta tu puoi affermare eh, però ce lo devi dire tu ovviamente la mia è semplicemente una domanda Uh, puoi affermare che hai detto che sei andata due volte a Medjugorje che prima di andare a Medjugorje tu avevi mai vissuto una pace simile a questa? No, assolutamente no infatti io quando parlo così, con, eh, magari testimoniando con amici eh, sia nel 2016 che l'ultimo che ho fatto con voi sono stati viaggi di cinque giorni che però due vengono praticamente impegnati in, nel viaggio e quindi concretamente vivi tre giorni di Meggiugorie E io dico sempre che forse il, il, la permanenza è così breve perché sennò poi sarebbe impossibile ritornare a casa, nel senso che io veramente ho fatto molta fatica l'altra volta e questa volta pure di più, cioè dicevo quasi che stavo escogitando dei motivi per cui potermi fermare ancora un giorno, una mezz'ora. Però, però il motivo c'era. Ci sarebbe cioè, anche stato volendo. Io Stavo male e non si rientrava. Eh, Però no, non volevo essere io causa di, di, di questa cosa qua. Però, proprio il vabbè, poi l'ho fatta con mia figlia questa volta l'esperienza per lei, prima volta una figlia adulta, quindi eh, Veronica ha quasi 30 anni, non è una bambina, e quindi abbiamo potuto eh, vivere proprio appieno questa cosa. Tra l'altro, io che sono a come tutte le mamme, insomma, sono molto attaccata alla famiglia, alle, alle tradizioni. Mi sembra sempre che se non ci sono io la, la casa non regge, quindi io ci devo essere a casa. E questa volta sono riuscita a partire, ehm, co contrariamente a tutto quello che si pensava, ehm, sotto le vacanze di Capodanno, quindi... Ho abbandonato anche mio marito, che insomma, però è abbandonato così per battuta perché poi se ne è parlato, e, mentre magari altre volte avrebbero potuto nascere problemi, mi ha detto oh, vai tranquilla, ero già là con la testa. No? Quando mi ha detto. Quando vai la tranquilla. Madonna chiama, anche quelli che possono essere apparentemente problemi si risolvono e ti ho sì, fermata sì, sulla questione di tua figlia perché poi è una domanda che voglio farti dopo quindi continuiamo sì. il discorso della tua famiglia okay. uh, tornando alla pace è vero che la Madonna parla di pace ma per ottenerla ci insegna che è fondamentale la preghiera senza la preghiera, ci dice la Madonna noi non possiamo avere la pace perché non è qualcosa che viene dagli uomini ma da Dio noi questa pace possiamo riceverla soltanto nella preghiera, perché il nostro cuore può sperimentare la pace solo se entra in contatto con Dio. Allora Rossano, voglio chiederti una cosa, il tuo vivere Mediugori ti ha fatto scoprire un modo diverso di vivere la preghiera e la pace nel tuo cuore? Sì. Sì, sì, il primo perché per tanto che uno preghi scopri che c'è sempre qualcuno che riesce a pregare più di te. Mi sentite? Sì, mm, male. mi sentite. Sì, sì. Male. Mm. Rossano, sei anche capovolto. Sei Secondo andato... me sei proprio bloccato. Va bene, allora mentre aspettiamo che Rossano torna, Loretta, faccio l'altra domanda a te. Eh, proprio tornando alla famiglia, quello che stavi dicendo, la Madonna Medigori ci invita a recitare il Rosario nella famiglia. Lei chiede tutte di cominciare a pregare insieme in famiglia il Santo Rosario e aggiunge che se molte famiglie si separano è perché non c'è più la preghiera. Allora, Loretta, tu che hai avuto la grazia di venire a Medigori con tua figlia? Come già detto prima, hai sì. potuto sperimentare la grazia che porta la preghiera nella famiglia? Sì, sì, anche la grazia di, di comprendere, di comprendere questa cosa. Perché mh, prima si pregava molto di più singolarmente, cioè si prega in famiglia, però. Mh, ognuno prega diciamo così e poi si va a messa e, e quella è la parte comunitaria della cosa e invece mh, abbiamo imparato proprio mh, eh, la forza che c'è dietro a una preghiera recitata insieme l'abbiamo sperimentato anche ultimamente proprio nella mh, diciamo nella preoccupazione questa, questa forza. Tra l'altro a Međugorje ho imparato proprio da Michele che ci ha accompagna, accompagnato al porto la, eh, anche un modo eh, di porsi nella preghiera. No? Cioè, Lui ha portato il suo esempio personale e non l'abbiamo fatto nostro. Cioè, Mentre prima magari il, la preghiera era un un avvicinarsi facendo tipo una lamentela delle cose che non andavano bene. E invece eh, Michele mi ha aperto gli occhi su come, non per un dare avere, però mettersi in gioco, eh, mettersi in gioco già, non proporre la preghiera come ringraziamento, ma proprio come offerta. Eh, facendo quasi dei patti con Dio, ehm, offrendo la nostra preghiera nel, nella semplicità, proprio in, nella miseria anche in cui è, per eh, delle cose che, che ci servono, che, che sono indispensabili a livello affettivo piuttosto che a livello lavorativo e le risposte abbiamo visto che sono poi come diceva se prometti un, un rosario per un anno poi dopo, dopo i primi giorni ti arriva la grazia e ti resta solo da fare il rosario per un anno effettivamente, effettivamente è così anche ricordarsi poi di, di ringraziare portando avanti la, la preghiera proprio come ringraziamento però è molto più facile diciamo Certo, un po' come io andavo dalle sore da mammina, dicevano i fioretti, no? Oppure la Madonna Medigori chiede la preghiera e il digiuno a pane e acqua. E con il digiuno si possono fermare anche le guerre, perché, certo, le nostre preghiere sono ascoltate. Quindi di questo dobbiamo essere certi. Addirittura i veggenti ci dicono che è inutile che noi chiediamo a loro di chiedere alla Madonna, perché loro non sono più di noi agli occhi di Maria, e la Madonna ascolta le preghiere di ognuno di noi allo stesso modo. Quindi veramente con questa fiducia, con questo abbandono, non dobbiamo avere il timore di chiedere le grazie. Addirittura la Madonna delle Grazie, che si celebra il 27 settembre, lei dice, io ho tantissime grazie da donarvi, che non posso darvi perché voi non le chiedete. Ecco, quindi è vero, noi possiamo chiedere. Poi ovviamente Dio concede ciò che... È un vero bene per la nostra anima, come diceva ehm, Chiara Luce Badana, se lo vuoi tu Gesù lo voglio anch'io. Questo nel bene e nel male, quindi sapere ringraziare quando ci viene concesso qualcosa a cui noi teniamo, ma anche offrire la sofferenza che il Signore ci chiede, perché anche se la sofferenza noi non la capiamo, anche se la sofferenza è dura, comunque è il nostro vero bene in quel momento, a livello spirituale, perché il fine ultimo della nostra vita non è vivere ma è salvare la nostra anima e quindi la salvezza della nostra anima avviene eh, compiendo la volontà di Dio e quindi quando noi chiediamo qualcosa attraverso la preghiera se è volontà di Dio che ce la concede benissimo, chiediamo non, non dobbiamo avere timore ma al contempo se non ci viene concessa non dobbiamo prendercela con Dio ma dobbiamo veramente sapere profondamente che questo è il nostro vero bene visca è maestra in questo lei è tra i veggenti, la, la veggente che più di tutte soffre. Addirittura la mamma dopo anni di sofferenza, un giorno le aveva detto visca, basta, chiedi alla, alla Madonna di toglierti questa sofferenza. E lei ha detto no, non dire queste cose perché tu non sai attraverso la sofferenza quante grazie lei può donare alle persone. Quindi anche una nostra sofferenza può servire non solo a noi, alla nostra famiglia, ma anche a persone per cui possiamo intercedere o, o viceversa, persone che attraverso la loro sofferenza o la loro preghiera, quindi con richiesta di ecco, attraverso l'interazione di preghiera, queste cose avvengono realmente nella nostra vita. Io invece vorrei tornare a Rossano, se, eh, se è tornato l'audio, ci sei Rossano? Rossano? Niente. Rossano purtroppo non ci sente. Allora faccio un'ultima domanda che mh, era, era rivolta a tutti e due, però se Rossano non lo sentiamo mi dispiace che sentiremo solo Loretta che va benissimo, per carità Loretta, ma mi dispiace, mi dispiace che non c'è Rossano a questo punto. La domanda era l'ultima. La Madonna ha affermato che soltanto quando c'è la pace nel nostro cuore e nelle, nelle nostre famiglie... Allora possiamo donare la pace in tutto il mondo, perché gli altri diventano a quel punto tutti i nostri fratelli e sorelle, diventano amici da amare e non nemici da cui difenderci. Sono certa che a Mediugor il vostro cuore sia aperto a questo amore. Ora, Loretta, e Rossano se riesce a rispondere, vivete meglio il rapporto con il prossimo dopo aver sperimentato questa pace eh, nel cuore? E la preghiera soprattutto? Eh sì, se ti vabbè, già intanto il modo di porsi è, è più pacato, cioè su di me logicamente parlo. E quindi poi quello che gli altri ti rispondono è proporzionato a come tu ti poni, e quindi già metà del lavoro è fatto. Però è vero, c'è proprio anche una scuola di. Di, di, di atteggiamento verso gli altri e questo sicuramente l'ho imparato eh, poi per carità il lavoro da fare ce n'è ancora tanto ma mh, diciamo si sta poco per volta si cambia ecco si, ci si sente proprio lavorati da queste da questi pellegrinaggi io almeno ogni volta che torno mi mh, mi sento migliore, si può dire. <ride> sì, sicuramente mi sento degli migliore degli altri. Sì, sì, sì. <ride> Bene. Mi dispiace che Rossano, purtroppo, è caduta anche la linea. Comunque, mm. adesso in chiusura di questa diretta. Eh, volevo proprio in virtù dei pellegrinaggi che facciamo a Medigori dire agli amici che ci ascoltano o che ci, ci saranno in futuro ci, ci sono, ci sono okay. finisco la frase. Allora benissimo. Sì. Eh, stavo dicendo che hm, chi vuole venire adesso noi andremo a Medigori dal 17 al 21 marzo per il compleanno della leggente Miriana. Saremo ospiti al magnifica che è la casa di spiritualità della Regente Maria, e quindi ehm, pregheremo insomma lì vuole venire anzi lo chiedo a questo punto a voi due che siete venuti eh, vi siete trovati bene mh, nel modo insomma di vivere eh, mediugori anche mh, in modo particolare appunto eh, pregando insomma insieme a maria quindi eh, come dire vivere anche quel pezzettino in più che poi come dico sempre a Mediugori, la Madonna appare assolutamente per tutti ma non soltanto per chi è lì però vivere umanamente quel momento insomma è molto molto bello Ecco, mm, sì. e... eh. lascio. se, mi, se... se non... mi sentite io eh, dunque io ho condiviso tutto quello che ho sentito di Loretta tutto le tue, le tue risposte sono sovrapponibili esattamente alle mie chiudo, eh, chiudo con questa ultima domanda che hai detto direi che vale sempre la pena indipendentemente da quello che si incontra perché un pellegrinaggio eh, non è programmabile cioè può cadere di tutto quindi è quella la parte stessa del pellegrinaggio che vale la pena di affrontare è una è una partenza verso un luogo definito ma con un percorso di vita improvvisato che può eh, davvero aprirsi in mille modi diversi. Quindi io suggerirei a chi eh, ancora ha da provare un'esperienza di questo tipo ma specialmente a chi l'ha anche già fatta di ripeterla con una dimensione come quella di Angela un po' più contenuta perché così le persone quando poi salgono e dopo qualche ora diventano una famiglia e questa famiglia qui poi si accompagna in questi giorni e eh, diventa tutto più bello e facile e semplice. Addirittura come ho letto scriveva qualcuno che poi si innescano dei meccanismi di amicizia come nel nostro caso che eh, durano e dureranno poi per molto tempo. Questo posso dirlo con certezza perché io che vado a Mediugori dal 1993 e dal 1993 che ho gli stessi amici e poi tutti gli altri a venire dopo, perché veramente le amicizie fatte ai piedi di Maria sono veramente amicizie particolari, belle, profonde. E vorrei concludere questa diretta leggendo a caso, che poi non è un caso ma è ciò che Maria vorrà darci come messaggio questa sera, uno dei messaggi eh, di Mediugori. Messaggio del 25 dicembre 2012. La Madonna è venuta con Gesù Bambino tra le braccia e non ha dato messaggio. Ma Gesù Bambino ha iniziato a parlare e ha detto «Io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti». La Madonna e Gesù Bambino insieme ci hanno benedetto con il segno della croce. Bene, questa sera che abbiamo parlato molto di pace, con questo messaggio, quel che io ho capito, e che la nostra pace è Gesù. Quindi veramente dobbiamo pregare, anche la Madonna si mette da parte quando si parla della vera pace, perché lei ci conduce al suo figlio Gesù, che è la vera pace. Cari amici, eh, io vi ringrazio, vi ringrazio veramente di essere stati con noi questa sera, vi chiedo di attivare le notifiche, così riceverete il messaggino le prossime volte che faremo le dirette condividete questa diretta se volete ringrazio quindi voi che ci avete seguito ringrazio voi due che avete partecipato attivamente mi avete veramente molto colpita perché pur essendo la prima volta per te rossano e due volte per te loretta comunque avete veramente eh, vissuto la spiritualità perché da quello che avete risposto avete veramente colto la spiritualità di Mediugori, che per carità la Madonna eh, parla al cuore di tutti, a ognuno per come è la propria personalità, quindi non ci vuole modificare, ci dà quello per cui abbiamo bisogno, però veramente centrare la profondità di Mediugori non è semplice soprattutto le prime volte e devo proprio mi avete stupita questa sera <ride> le vostre risposte <ride> Del, è stato bello stare insieme a voi due è stato bello ins stare insieme a voi che ci avete ascoltato quindi uniti in questa comunione di preghiera e di cammino io vi ringrazio tutti e vi saluto alla prossima Grazie a ciao. Te. Ciao, ciao a, a tutti. tutti ciao a tutti, buonanotte, buonanotte.